e Abram il figlio quindi di questo piccolo clan che secondo ve lo pronuncio ciò che vedremo nel racconto al capitolo 20 che eh, Abram fece ad Abimelech questo piccolo nucleo di, di Nahor, terra Abram il suo fratello, suo fratello e il nipote usciranno da Ur dei Caldei proviamo a vedere il testo il testo comincia nel capitolo 11, versetto 27. Vele Toledot Terach. Terach colide Abram et Nahor et Aran. Quindi Terach generò Abramo, Nahor e Aran. Aran generò Lot. Nome molto importante perché quest'uomo uomo, nipote di Abram, figlio di suo fratello, figlio di Aran, vivrà di fatto con con Abram e poi sarà diciamo, protagonista di parecchie vicissitudini che vedremo nei capitoli successivi però già qui vengono messe le basi di questo clan familiare che, in questo clan, che uscirà da Ur dei Caldei poi succede una, una, disgrazia, una disgrazia che lascerà segno in questo piccolo clan e lo vedremo nel versetto 28 Aran, cioè il fratello di Abram e quindi sopravvive al padre una catastrofe, quando un figlio muore e il padre sopravvive al figlio morto, morì e dice che morì davanti al suo prade, nella loro terra, diciamo, di generazione, in Ur dei Caldei, in Ur dei Kasdim E poi, dopo questo annuncio di morte, un annuncio di vita, perché perché Abram e eh, l'altro fratello Nahor, Nahor aveva poi il nome del nonno, eh? attenzione non ce lo confondiamo col padre di Terach, Nahor si presero due mogli, la moglie di Avra si chiamava principessa Sarai e la moglie di Nahor, Milka. Questa Milka era figlia di Aran, ovviamente del fratello morto, padre di Milka e padre di Ishka. Quindi vedete che già adesso, in questa piccola notazione, all'interno di questo piccolo versettino, c'è già una tradizione, e cioè bisogna prendere moglie nel clan di appartenenza, per tanti motivi. Quando questo clan diventerà un clan, da Avram in poi, yavista, capirete perché Isaac deve andare a prendere moglie nel clan di Avram, Avino, di Avram nostro padre. La stessa cosa si vedrà con Iacov, figlio di Isac, Ma già da questa notazione c'è già come una, una nota culturale. Bisogna prendere moglie, non tra i cananei, ma nel clan di origine. Su questa tesi l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Corinti, farà capire in maniera diretta e indiretta, che è buona cosa sposarsi nel Signore, cioè trovare moglie all'interno del clan, che non ha più un vincolo di sangue, ma un vincolo di fede. Versetto 31 Poi Terach prese Abram, suo figlio, Elot, figlio di Aran, figlio cioè del suo figlio, che è morto, sarai sua nuora moglie di Abram, suo figlio e payetzeu uscirono tante volte in italiano c'è il verbo al singolare uscì in ebraico è payetzeu e uscirono ittam con loro meur kashdim daur dei caldei l'alechet per camminare arza moto luogo verso la terra di Kenan, di Kenan, e arrivarono ad Haran, e arrivarono a Haran. Allora, Ur dei Caldei e Golfo Persico, vanno verso nord a Haran, che oggi è in territorio turco, siriano-baraturco, turco, siriano turco, quindi al confine, e poi scendono, cioè fanno praticamente la mezzaluna fertile. Arrivano quindi a Charan, che è il vertice della, di quella che noi chiamiamo, ricordiamo nelle nostre no, vicende scolastiche, la mezzaluna fertile. Datazione di questo esodo. Ci sono, gli studiosi sono molto eh, così, divisi sulla data, però grosso modo ci sono circa 200 anni di, ehm, di margine. Non si può andare prima del 2300 avanti Cristo, ma non si può neanche superare il 2100. Siamo intorno al, personalmente penso, intorno al 2002, 2002-2150, quel periodo lì. Perché? Perché dalle genealogie bibliche il massimo della datazione alla quale si può arrivare è intorno al XXIII secolo avanti Cristo. L'età della vita di Terah, vayumi yume e Har Terah, furono i giorni di Terah dice 56 anni o 200 anni. Fu di 205 anni e poi vayum Terah Baharan e morì Terah a Haran. Quindi muore in Haran Terah Il capitolo 12, che inizia la grande, con la quale inizia la grande parashah di Lech lecha, dice, Vayom rashem Lech, dice. E dirà il tetagramma, o dice il tetagramma ad Avram: Togliti, vattene. Circa 75 anni, vedremo più avanti la datazione. 90 anni, 99 anni, sugli anni avremo modo di studiare. Comunque, a me interessa una cosa, far capire che qui Avram non aveva più Terak suo padre, non aveva più Nahor, non aveva più suo fratello e, e quindi lui diventa di fatto il capo clan. Su Abramo, la letteratura ebraica, per convincerci quando L'ebraismo divenne davvero monolatria oltre che monoteismo. Ci sono tantissimi, tantissimi Midrashim su Abramo che eh, diventerebbe, o sarebbe diventato, l'unico monoteista in un clan di politeisti. In realtà il testo biblico non ci permette di dire questo. Lo vedremo, lo vedremo, lo vedremo più avanti, lo vedremo. Nel, quando lui dovrà raccontare in base poi ai personaggi che incontrerà lungo la strada le motivazioni per le quali lui fu chiamato insieme a suo padre suo nonno a Nahor, Terach poi Abram, poi Nahor, suo fratello Aran eccetera eccetera eccetera da Ur dei Caldei da Ur dei Caldei e prima dell'arrivare a Haran e nel capitolo 20 eh, Avremo modo di vederlo, darà un'interpretazione molto diversa da quella che diamo noi, da quella che danno soprattutto prima di noi i grandi maestri di Israele. Sembra una cosa così, solo da curiosità bibliche. In realtà dietro nasconde una profonda radice iavistica cultuale e su questa fede di Abramo nel Dio Yah, eh, il culto al dio Yah lo vedrete. Chi segue il il corso di liturgia, vedrete come questa radice così profonda posta da Avram, pur, non consi pur considerando anche le altre divinità singole o plurali dei popoli circondicini, cananei o egizi o, o sumeri, eccetera, di quali lui proveniva, lui comunque diventa monolatra, eh, enoteista, ecco. Il culto al dio Yah, comincia adesso, comincia adesso, indipendentemente dalle teoresi che si fanno, monoteismo e politeismo sono teoresi, quello che conta davvero è la monolatria o la polilatria, se fai il culto a uno o se fai il culto a tanti, quindi eh, sembra una cosa marginale, in realtà non lo è assolutamente. Bene, vi saluto e vi ringrazio, se vi piace mettete un like, fate girare il video, iscrivetevi al canale, ovviamente l'iscrizione è assolutamente gratuita, potete attivare la campanella quando io personalmente e tutti gli altri grandi collaboratori del canale faranno i loro video, scegliete quelli che ovviamente vi interessano perché abbiamo una produzione piuttosto corposa e chi vuole approfondire i corsi può tranquillamente abbonarsi ai nostri corsi di approfondimento. Vi saluto, vi ringrazio e alla prossima, ciao!